Ciao ragazzi, in questo video vedremo come scalcolano gli insiemi first and follow. Fino ad adesso abbiamo visto le condizioni che deve rispettare una grammatica per essere pronta per analisi Rd, cioè di non essere ambigua, di non avere ricorsione a sinistra e non avere produzioni con gli stessi prefissi. Abbiamo visto all'ultimo video come possiamo correggere e sistemare una grammatica che presenta questi problemi. Allora, una volta sistemata la grammatica, se ha dei problemi, la prossima cosa che dobbiamo fare per poter effettuare o top-down parsing e bottom-up parsing è di calcolare gli insiemi first and follow. Prima di tutto, cos'è first and follow? Cosa sono questi insiemi? Data una forma di frase A, si indica con first di A l'insieme dei simboli terminali che compaiono come primo carattere di una frase derivata da A. E poi, dato un simbolo non terminale A, si indica con follow di A, l'insieme dei simboli terminali A, tali che A segue immediatamente A, in una forma di frase della grammatica. Cioè l'insieme dei simboli terminali A, tali che esiste una derivazione S che va in questa qua a, a grande a beta allora come si calcolano first and follow andiamo a vedere delle regole prima per first allora la prima regola se x è terminale allora first di x è x e mette le parentesi graffe perché stiamo parlando di insiemi cioè se abbiamo una grammatica una produzione tipo questo cioè terminale o per esempio x uguale con qualsiasi simbolo con lettera minuscola che significa che sono simboli terminali, allora il first di x lo possiamo scrivere così: è uguale con questo. Tra queste parentesi perché stiamo parlando di insiemi poi regola numero 2 se x produce epsilon una produzione della grammatica allora aggiungi epsilon a first di x cioè se x produce epsilon first di x è uguale con epsilon se per esempio produce A o Epsilon first di X sarà uguale con A ed Epsilon allora le regole 3 e 4 non le leggo per non perdere tempo le potete studiare dal documento che vi fornisco sotto alla descrizione ci dicono con poche parole se x è un non terminale e abbiamo questa produzione un tipo di produzione di genere per esempio produce a non terminale b non terminale c non terminale cioè lettere maiuscole allora il first X sarà uguale con Il first di A però con una condizione se A produce E se continuando sotto la grammatica da qualche parte vedremo che A produce per esempio A ed E quindi il first di A è epsilon il first di X cioè questo qua, sarà il first di A meno Epsilon unione first di B cioè questo qua. Analogamente se abbiamo una produzione nella stessa grammatica dove B produce Epsilon da qualche parte questo sarà meno epsilon e continua. Unione first di C. E qua finisce perché è l'ultimo. Sempre tra queste parentesi. Con queste regole abbiamo finito di come si calcolano i first e vedremo un esempio per capire meglio. Poi, regole per calcolare il follow prima regola inserisci il simbolo di dollaro in follow s dove s è il simbolo iniziale e dollaro è il marcatore di fine input cioè quando ci dice che nella nostra grammatica s è il simbolo iniziale cioè lo start il follow di s E il dollaro. 2 se c'è una produzione di questo tipo allora ogni cosa in festi beta eccetto epsilon va inserito in follow di B per esempio se abbiamo una produzione di questo tipo A B C per esempio e dobbiamo trovare il follow di B Allora il follow di B sarà uguale con il first di C, questo ci dice la regola numero 2. Basta che C non contiene epsilon. Adesso andiamo a vedere che succede quando C contiene epsilon. E la regola numero 3. La regola numero 3 ci dice se c'è una produzione di questo tipo, A AB, e dobbiamo trovare il follow di b follow di b sarà uguale con il follow di a torna così quando è l'ultimo simbolo non terminale e dobbiamo trovare il follow dobbiamo trovare il follow della produzione cioè di a uguale con follow di a se adesso la produzione è così come abbiamo detto prima c dobbiamo trovare il follow di b in questo caso follow di b sarà uguale con i first di c però se c'è da qualche parte questa produzione questo sarà meno epsilon e il follow di B sarà uguale con il first di C meno epsilon unione follow di A allora adesso andiamo a vedere un esempio per capire meglio allora abbiamo questa grammatica S produce A terminale B di H terminale B produce C terminale c non terminale c produce b terminale c o epsilon d produce i f non terminali i produce g terminale o epsilon ed f produce f terminale o epsilon per questa grammatica dobbiamo trovare i first e i follow allora cominciamo con il calcolo di first per calcolare i first di una grammatica conviene cominciare da sotto verso sopra cioè trovare prima il first di F, i first di I, i first di D e così via. Allora cominciamo con il first di F. Scriviamo sempre così. F produce F piccolo o Epsilon. Come abbiamo visto prima nelle regole, la prima regola ci dice che se x è terminale allora first di x è x noi abbiamo che f produce f terminale o epsilon questo è un simbolo terminale e questo è epsilon cioè produce o questo o questo quindi secondo le regole 1 e 2 ci dice che se x è terminale allora produce x quindi first di f cioè di questo sarà uguale insieme il simbolo terminale cioè la regola numero 1 e il simbolo epsilon la regola numero 2 se x contiene y è una produzione della grammatica allora aggiungi epsilon a first di x dove first di x è first di f al nostro caso quindi first di f è l'insieme F ed Epsilon poi first di Epsilon la stessa cosa first di Epsilon è uguale con l'insieme G ed Epsilon perché first di un simbolo terminale è il simbolo terminale e first di epsilon e sempre epsilon queste regole stiamo a seguire qui poi first di d abbiamo una produzione di simboli non terminali allora il first di d è uguale con il first di epsilon però devo vedere il first di epsilon se contiene epsilon, lo devo eliminare, eccolo, quindi first di epsilon meno epsilon, se non c'era epsilon, potevamo finire così, first di epsilon e basta, però dal momento che il first di epsilon contiene epsilon, lo dobbiamo eliminare, dobbiamo continuare, unione first di f, momento che non c'è altro simbolo non terminale dopo f finisce così quindi questo è uguale con first di epsilon meno epsilon e g lo scrivo è una unione quindi devo scrivere tutti i simboli che stanno su tutti i due anche first di f first di f è f ed epsilon poi il first c il first c è il primo simbolo non terminale e anche epsilon quindi e b ed epsilon poi il b Il primo simbolo che produce è C terminale quindi il first di B è C e basta. Non dobbiamo trovare o fare unione con C non terminale. Non serve e poi abbiamo per finire first di S e A. Il primo simbolo è non terminale quindi il first di S è A adesso abbiamo finito con il calcolo dei first andiamo a calcolare i follow allora andiamo a vedere la metodologia per calcolare i follow per calcolare i follow dobbiamo considerare solo questa parte della grammatica la parte destra cominciamo con il follow di S S è il simbolo iniziale quindi dal teoria lo dobbiamo rendere uguale con il dollaro dobbiamo vedere nella parte sinistra se viene prodotto altra volta S qui non c'è, qui no, no, no, no e no quindi rimane solo il dollaro se c'era da qualche altra parte dovevamo mettere l'unione e continuare però dal momento che non c'è basta così poi andiamo a calcolare il follow di B il follow db come abbiamo visto in teoria dobbiamo vedere quale è il seguente per calcolare il follow db siamo nelle regole 2 o 3 cioè follow db sarà uguale con il first dt e se D contiene Epsilon meno Epsilon e continua unione first di H dove first di H uguale H allora andiamo sotto come possiamo vedere il first D contiene Epsilon quindi il follow di B sarà first di D meno il simbolo epsilon, unione, festi quindi questo è uguale con festi D meno epsilon cioè G ed F più fs di h che h quindi il follow di b è uguale con questo dobbiamo guardare se b viene prodotto da qualche altra parte qui non c'è qui non c'è qui no no no quindi abbiamo finito il follow di b è questo poi follow di d come avete capito dobbiamo trovare tutti i follow di tutti i simboli non terminali che stanno nella parte destra della grammatica follow di D. il follow di D è uguale a first di H andiamo a vedere se c'è da qualche altra parte non c'è quindi è uguale con h poi continuiamo il prossimo simbolo non terminale e c maiuscola follow di c il follow di c in questa produzione è il follow di b perché stiamo in questa regola se abbiamo una produzione di questo tipo dove il follow che dobbiamo trovare è l'ultimo elemento qua dobbiamo dire che il follow di b è il follow di a quindi in questo caso il follow di c è il follow di b c esiste da qualche altra parte c'è qua però lo stesso simbolo, quindi rimane che il follow di C è il follow di B, dove il follow di B è questo qua quindi è uguale con G F il prossimo simbolo non terminale è I follow di I allora il follow di I è first di F Però dobbiamo vedere se first di F contiene epsilon, first di F sta qui, contiene epsilon, quindi meno epsilon, unione polo di D, perché F era l'ultimo simbolo, quindi torna così questo uguale con first di f meno epsilon, cioè f unione follow di d, cioè h eccolo qui poi, follow di f il follow di f dobbiamo osservare che l'ultimo simbolo nella produzione di girava d dobbiamo calcolare il follow di di quindi follow di è uguale con follow di d il follow di D è uguale con h e questo era tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace potete scaricare gli appunti sotto dal link nella descrizione e potete trovare tutti i video di ogni argomento concentrati sul mio sito personale. C'è il link nella descrizione. Alla prossima, ciao!